Abbiamo selezionato alcune risorse, alcune cose che avevamo creato su questa piattaforma per poter mostrarvi come abbiamo agito anche a riguardo. Ad esempio, eh, la ecco, questa qui è una risorsa, dato che la fatta io la prima, parlo ah, no, maggiormente, quindi viene più semplice. Abbiamo questa qui è una poesia che ho scelto perché appunto richiama eh, l'idea della luce nella poesia e di come le parole possono, tra possono trasmettere con determinate sensazioni. Ecco, per mostrare come funziona questa piattaforma vi farò vedere che qui infatti si possono creare dei collegamenti, qui in questo punto, dei collegamenti con delle altre risorse questo è stato molto utile per richiamare ehm, l'idea del quadro che ho scelto che è stata una testerata di Vincent Van Gogh perché secondo me, leggendo quella poesia, si aveva davanti questo scenario questo è il quadro che ho scelto è possibile, è possibile infatti um, fare dei commenti e esprimere le proprie opinioni riguardo a delle, delle risorse che sono state create, come per esempio è stato fatto dagli utenti di Intag. Um, a parte questa, um, questa risorsa che ho creato io ce ne sono molte altre che sono state apprezzate.